Mecenate, mecenate, mecenatismo, qual è la differenza? Con la parola mecenate stiamo parlando di, di un personaggio realmente esistito: curava? le pubbliche relazioni di Augusto. Finanziava artisti, pittori, poeti per curare l'immagine del primo imperatore di Roma, Ottaviano. Così Virgilio realizza l'Eneide per dare lustro alla famiglia di Ottaviano. Questo aveva lo scopo di consolidare, giustificare il grande potere del primo imperatore di Roma. Da questo nome proprio nasce il, il termine mecenate, colui che favorisce attraverso la sua opera gli artisti, che finanzia gli artisti nella loro produzione di opere d'arte. Mecenatismo è un termine ferito a quest'opera di favorire l'arte